In direzione di italia eco romeo 075 che se anche se è cima sota non è una montagna perché 750 metri di quota è una piccola collina però era è a portata di mano rispetto al mio QTH tempo ho detto dai new one dimenticavo non ho parlato del setup anzi le condizioni di divertimento come dicono i vecchi allora lft 817 la batteria lipo eh, quella ad uso motociclistico che va da dio va veramente da dio eh, l'antenna di polo una banda per i 40 metri tanto io faccio quasi quasi solo i 40 metri ogni tanto faccio 10 ma è roba da gente che ne sa i 10 metri e basta tutto lì è il problema che comunque sia lo zaino santo dio pesa ah questo è il mezzo eh? quindi QRP la radio, QRP il mezzo Cervetta. Italia Zulu 4 Victor Quebec serra Italia Zulu 4 Victor Quebec serra CQ Sota Francia 5 Livorno Kilo Whisky F5 al F5 Livorno Kilo Whisky 59 per te QSL QSL guarda mi arrivi veramente forte 59 non per il log ma 59 reale 5 reale eh, nome operatore Alessandro ciao e buona domenica sì, QSL Alessandro ti ringrazio il nome è qui Ruggero, Ruggero QSL. ok Ruggero benissimo mi sa che hai origini italiane anche per la padronanza della lingua ciao 73 ancora e ancora buona domenica a te famiglia ciao Ok Italia Zulu 8 Delta Francia Oscar QSL QSL buongiorno Alessandro buona domenica 59 59 anche per te e New One Sota Italia Eco Romeo 075 QSL QSL Eco radio 075 ciao grazie <ride> Ciao grazie a te QRZ Roger, HB9, Alfa Golf Hotel, 5,9 reali. QSL? QSL, Alessandro, you are 4x2, 4x2 here in Zurigo. Uh, il nome è uh, Ambrosio, 73, and good luck. Certamente, Ambrogio, eh, guarda, c'ho un piccolo di polo a, a 4 metri da terra, è già tanto che arrivo fino in Svizzera. 73, buona domenica, ciao! Sicu sota, Sicu sota, Sicu sota, Italy Zulu 4, Victor, Quebec, Serra, Portable QRP. Italia Zulu 5, Charlie, Mike, Charlie. Ok, Italia Zulu 5, Charlie, Mike, Charlie. 5-9 reali, QSL. Il segnale per te da 7 a 9 con un po' di QSB, ti ascolto perfettamente e cambio. Roger, ti confermo il nominativo Italia Zulu 4, Victor Quebec Serra, oppure vinco quasi sempre. Nome operatore Alessandro, a te il cambio, 73. Benissimo Alessandro, complimenti per la tua attività, buon proseguimento e buon divertimento alla radio. Buona domenica Alessandro, alla prossima. Ciao, buona domenica anche a te famiglia, ciao ancora. Roger, Hotel Bravo 9, Hotel uh, Delta America is correct. Shut. Hotel Bravo 9, Delta Hotel Alpha, Delta Hotel America. Over. Roger, my friend, sorry for the mistake. Hotel Bravo 9, Delta Hotel Alpha. Uh, my call is Italy Zulu 4 Victor Quebec Sierra. Your report is 59. Back to you. Thank you to you, my friend. Your report is a 5-9, real 5-9. Thank you, 73. Charlie. Uh Charlie Kilowatt X-ray. Over. Charlie, Charlie, eco alpha two, echo alpha two, Charlie, kilowatt. Roger, eco alpha two, Charlie Kilowatt X-ray. Your report is 5x5 5 5 Thank you, my friend. Back to you. Summit to summit, summit to summit. Thank uh, you for summit. Please, manuel, please, manuel stand by. Echo Alpha 2 del Tatango. Please, manuel, stand by. Over summit to summit. Eh, QSL ripetimi il tuo nominativo, ripetimi il tuo nominativo, grazie. Rose, rose, Italia Victor 3, November, golf, Italia Victor 3, Napoli, Genova, Firenze Portatile, QSL QSL, QSL, mi mancava l'ultima lettera, grazie 73, grazie per il summit to summit, grazie ancora. Faccio venire avanti Manuel Eco Alfa 2 Delta Tango, over. Ah, Eco Alfa 2 Delta Tango, mi posso confermare, Roger? Roger, Manuel. Eco Alfa 2 Delta Tango, Eco Alfa 2 Delta Tango 5859. Back to you. Ah, questa era, non allora ti ho sentito meglio, ma sta molto QRM. Buonasera, Eco Alfa 2 Delta Tango 52. Un abbraccione, grazie. <ride> grazie a te, Manuel. Accidenti, oggi non sei il primo. Va bene lo stesso. Ciao, 73. Buona domenica. Ciao. Sicu sì, sota, Sicu sota, sota, Italy Zulu 4, Victor Quebec Serra, Portable QRP, Italy Zulu 4, Victor Quebec Serra, Portable QRP, Sicu sì, sota. Allora, attivazione Monte Sant'Antonio. È stata una piacevole sorpresa. Eh, io ero convinto che ci fosse un altissimo QRM, eh, vicino ci sono degli impianti eh, di BTS e... Eh, video diffusione e pensavo che il qrm fosse molto molto alto invece niente banda silenziosa e il posto è facilmente raggiungibile volendo si fa anche con meno di un chilometro a piedi se no se uno si vuole fare pedonando tutto lo sterrato sono circa 2,5 km quasi 3 posto è bello all'ombra eh, certo non è una montagna come le considero io non c'è una vetta c'è una spianata in cima a sta collina perché 750 metri è una collina santo dio e in mezzo al bosco insomma per trovare la vetta bisogna usare il gps non è che quando finisci di salire dici qua c'è la vetta, c'è una spianata. Il posto è bello. Come ho detto, per, per i colleghi della zona 4 della provincia di Parma è comodissimo eh, da raggiungere. Perché proprio anche nella brutta stagione è una passeggiata tranquilla. La piacevole sorpresa sono state... Eh, sono stati ben quattro contatti summit su summit che solitamente mi limita a uno due al massimo Beh, questa volta sono stato quattro, sono stati quattro eh, buona propagazione almeno a vedere da log hb9 eh, italia vabbè la zona 2 ce l'avevo di fronte eh, praticamente ero in ottica dal monte sant'antonio alla lombardia è bello aperto tranquillo e c'è questo bosco questo boschetto abbastanza fresco abbastanza perché qui tra un mese secondo me si muore dal caldo e vediamo un po allora quello là in fondo dovrebbe essere Monte Canate, se ho detto una bellinata, perdonatemi. Poi qui abbiamo la Valceno, la Valceno, e poi di là l'immensità dei Mangianebbia. Non si vedono le Alpi, ma ci sono laggiù in fondo. Ma dalla Valceno andare in avanti fino alle Alpi, tutti Mangianebbia, tutti Cicianebbia. Tutti zona 2, zona 4 bassi.